ricorda e osserva da qualche parte in profondità dell'interno della tua anima esiste una giungla qualcuno ne ha di più qualcun altro di meno ma la differenza è di quantità di gradazioni comunque questa giungla esiste in ognuno è il tuo inconscio la tua oscura notte interiore e da questa oscura notte sorgono molti istinti impulsi ossessioni follie che si impadroniscono di te la tua consapevolezza è molto fragile L'inconscio è il 99%, il conscio solo l'1%. Non puoi fare affidamento su quest'ultimo. Osservalo e non sostenere l'inconscio. Smetti di cooperare, non collaborare con esso. Quando accade qualcosa e l'inconscio comincia a impossessarsi della tua consapevolezza, diventa un osservatore, stai attento. Per esempio, sorge la rabbia, nasce dall'inconscio, il fumo sale dall'inconscio, poi si diffonde nella tua consapevolezza e perdi lucidità. In quei momenti puoi fare cose che non faresti mai in condizioni normali. Aspetta. Chiuditi in camera. Siedi in silenzio. Osserva questa rabbia che sorge e avrai trovato una chiave. Se osservi questa rabbia, vedrai a poco a poco si placherà. Non può restare per sempre. Ha una certa quantità di energia, un certo potenziale e quando si esaurisce, recede e si acquieta in te allora noterai un cambiamento un mutamento di qualità nel tuo essere sei divenuto più consapevole l'energia che sarebbe diventata rabbia che sarebbe stata sprecata e sarebbe diventata distruttiva è stata usata dalla tua consapevolezza e ora la consapevolezza arde più intensamente grazie alla stessa energia questa è la tecnica interiore per tramutare il veleno in nettere quando ti senti felice in celebrazione e vorresti condividere la tua energia con qualcuno che ami fai l'amore ma questo non è un momento di passione bensì di grandissimo calore è un momento d'amore condividi hai osservato la gente fa l'amore quasi sempre dopo aver litigato con il partner diventa un rito prima si litiga ci si arrabbia poi improvvisamente sorge la passione la rabbia nutre passione inconsapevolmente le coppie litigano discutono si punzecchiano scatenano rabbia, poi fanno l'amore e infine si addormentano. Questo è vagare nella giungla, è sessualità, non sesso naturale. Il sesso naturale è più meditativo e meno febbrile, più calore e meno febbrilità. La passione è una febbre, uno stato di follia, qualcosa di malato. Il calore è uno stato d'amore. Se fai l'amore pienamente consapevole, questo ti aiuterà a diventare sempre più consapevole e centrato devi tirarti fuori dalla giungla